Contro le infezioni vaginali di diversa natura, puoi provare Maclon, antimicotico e antibatterico in un solo prodotto per un'azione ad ampio spettro. Maclon!